Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostro come realizzare questa semplicissima maglia che um, è molto estiva molto leggera. Che io ho deciso di chiamare Red Kisses. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della Mistrico Filati Linea Lucida labbra Color. Ogni gomitolo da 50 grammi misura 130 metri ed è formato dal 70% viscosa da bambù, 20% poliamide e 10% seta. Il colore che ho usato io è lo 06 che è questo colore con il rosso tendente al bordeaux il la chiaro, lilla scula e anche un po' di bianco. Questo è l'effetto che vedete quando si appunto si lavora questo tipo di filato. Per quanto riguarda questa maglia, questa è una taglia SM perché in realtà vedete mi va molto larga. Non ho, ho preferito non. Eh, come si dice non fa la stretta come ne faccio solitamente ma tenermi su un po' sull'abbondante quindi S diciamo M e ho utilizzato 400 grammi di questo filato lavorando sia con un 103 e, e mezzo che con un 100 nel 3 in descrizione vi lascio il link del sito web Un Cintando con i Filati che è il sito web della Merceria coleti da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori e vi ricordo che da oggi partono le spedizioni non sono più a 5 euro ma a 3,90 euro per qualsiasi tipo di spedizione e se superati i 35 euro di spesa la spedizione è gratuita per quanto riguarda questa lavorazione comunque io ho lavorato la parte di sotto con il 3,5 le catenelle che ho montato corrispondono a circa 90 cm quindi mi raccomando chi ha una taglia più grande tenda presente che le catenelle che ho montato sono 90 cm quindi quando andate a fare il multiplo per aumentare le catenelle tenete sempre presente di misurarvi la larghezza dei fianchi per poter mettere il numero giusto di catenelle si vanno a ripetere sempre quattro giri che danno vita a questa sorta di fiorellini che da lontano sembra quasi un dipinto eh, molto bello, molto colorato, molto vivace e mi piace appunto le, proprio questo effetto realizzato dal punto insieme al filato ho lavorato, diciamo, fino all'altezza della vita col 3,5 per poi passare a lavorare con l'uncetto il numero 3 fino ad arrivare all'altezza degli scarti a quel punto ho diviso la parte dietro dalla parte avanti creando queste grosse spalline che vanno scendendo sulla... Eh, io le potrei far scendere anche di più quindi vedete che ha questo collo molto ampio o farle salire di più a... andando a diminuire la larghezza del collo per quanto riguarda la divisione io poi nel video tutorial naturalmente vi dico come fare anche se non avete lo stesso numero eh, delle mie, ehm, dei mie motivi in modo tale da far avvenire anche a voi comunque un collo in questa Il collo in questa maniera, ho poi cucito le spalline. Non sono andata a fare alcun tipo di bordino. Sap sapete che non sono amante eh, dei bordini sotto o intorno allo scolo. Le maglie le faccio raramente, quindi mi piaceva la maglia così come era venuta detto ciò, spero che anche questa semplice maglietta che si realizza veramente in poco tempo vi piaccia e desiate realizzarla se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina eh, Facebook Uncentando con Elsa oppure sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare Speruzzai oppure potete taggarmi su Instagram dove troverete Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa e se avete acquistato il filato presso Uncentando con i filati potete anche taggare eh, la merceria Coleti su Facebook o Uncentando con i filati su Instagram Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial! Realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il nuovo filato della Mistrico lati Linea Lucida Labra Color. Il colore che ho scelto io, è il 06, che è quello che ha il rosso più che il rosso, diciamo bordeaux e un po' di lilla e bianco. Allora, lavorerò con un certo il numero 3,5, almeno per la parte di sotto. Poi passerò a lavorare con quella del 3. Ho montato 144 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di uh, 8. Quindi, mi raccomando, chi deve farla più grande, Taglia M, vado a montare almeno 4 motivi in più per una taglia L. Montate almeno 8 motivi in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle. Che sono stata prima maglia alta quindi una, due, tre, catenella di separazione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 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il mio primo giro ho fatto la maglia bassa le 3 catenelle Entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto del ventaglietto e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una 2 3 Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nel ventaglio e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 2. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3. Vado nell'archetto successivo, entro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi vado all'interno del ventaglietto e realizzo una maglia alta. Una catenella, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2 Vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa. 3 catenelle. 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle. 1-2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme: vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo una maglia alta 1 catenella di separazione. Rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 2 Ventro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 2 E ricomincio da capo Devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il secondo giro ho fatto la maglia le 2 catenelle entro nella terza catenelle vado a fare una maglia bassissima terzo giro con una maglia bassissima Mi porta all'interno del ventaglietto e di nuovo vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta 1 2 3 catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta prendo il filo vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle quindi salto qui salto e vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse quindi una rientro 2 rientro 3 chiudo le 3 catenelle e le 3 maglie alte 3 catenelle di separazione una due tre prendo il filo rientro e di nuovo ad affare 3 maglie alte non chiuse quindi una due tre chiudo le tre maglie alte insieme 3 catenelle una due tre e di nuovo entro nell'archetto e vado a fare tre maglie alte non chiuse una due tre chiudo le tre maglie alte insieme quindi ho fatto tre gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, separate da 3 catenelle. Prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado nel ventaglietto successivo e di nuovo faccio il ventaglietto. Quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e di nuovo vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo entro 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Chiudo le tre maglie alte insieme e ricomincio da capo. Facciamo le alte insieme. Vado nell'archetto del ventaglietto, e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle, e vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre. Chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle, una, due, tre. E di nuovo tre maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le tre maglie alte insieme. 3 catenelle. Una, 2 3 E di nuovo tre maglie alte non chiuse. Una, due, e 3, Chiudo le tre maglie alte insieme. E ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando anche il terzo giro ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme quindi entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima quarto e ultimo giro con una maglia bassissima Mi porto all'interno dell'archetto del ventaglietto e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separa i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo quindi vado dove ho il ventaglietto e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 scusate 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto per terminare anche il quarto e ultimo giro ho fatto la maglia basse le due catenelle entrò nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima Benissimo, questi sono i quattro giri che dobbiamo andare sempre a ripetere. Adesso vi faccio rivedere un attimo come fare il primo perché abbiamo qui lavamo le catenelle. Qui abbiamo la lavorazione, giusto per farvi vedere. Poi, come vi ho detto, lavorerò fino all'altezza degli scalfi um, e a un certo punto passerò a lavorare dal 3,5 al 3 in modo tale da avere la lavorazione un po' più stretta, uh, diciamo dalla vita in su. Quindi, naturalmente, vi dirò dopo quante volte e dopo quanti motivi ho cambiato il luncinetto allora vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia bassa saltando il primo quindi vado nel secondo archetto 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo andando a fare di nuovo il mio ventaglietto 3 catenelle e di nuovo salto il primo archetto entro nel secondo vado a fare una maglia bassa 2 catenelle così via quindi ripetiamo questi sono i quattro giri che dobbiamo andare sempre a ripetere fino andare ad arrivare all'altezza degli scalfi. a quel punto vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti allora io ho ripetuto il motivo per 11 volte quindi dal basso fino a trovare dove devo mettere I marcatori ho ripetuto il motivo 11 volte e poi sono andata a mettere i marcatori per mettere i marcatori allora io sono andata a contare uh, i miei motivi questi dove questi fiori diciamo che si sono creati con i gruppi di tre maglie alte chiusi insieme e ne ho 9 quindi ne ho messi 9 avanti e 9 dietro e a questo e ho messo quindi il marcatore uh, nel ventaglietto che mi separa gli ultimi nove uh, cioè 9 avanti e 9 dietro e quello che mi separa il primo e il primo sia avanti che dietro quindi nel ventaglietto che li separa mi raccomando se voi avete un ventaglietto dispari quello dispari va sempre messo sul davanti e adesso ho messo anche altri due marcatori ah nel mio petalo numero 5 quindi 4 nel quinto ho messo il mio petalo mi raccomando se davanti voi avete 10 mettetene 5 da una parte 5 dall'altra e nel ventaglietto andate a mettere il vostro marcatore io invece non avendo il dis ehm, un numero dispari sono andata a mettere il mio marcatore nel quinto della mia, nel quinto fiore per averne quattro di qua e quattro di là. E adesso possiamo andare a fare la nostra lavorazione, che è semplicissima perché noi andremo a fare delle spalline però molto larghe senza ehm, lasciando in sospeso questo fiore centrale quindi lavoreremo solo in queste quattro e faremo la stessa cosa dietro per poi cucirle quindi eh, avremo queste grosse spalline che scenderanno un po' poi sulle spalle e quindi avremo questo scollo a V senza però fare alcun tipo di diminuzione quindi vado a lavorare normalmente il mio primo giro dove ho il mio mar, primo marcatore, ando a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi all'interno del ventaglio rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3, vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e continuo di nuovo ventaglietto catenelle che sono due maglie alte separate da una catenella continuo così fino ad arrivare verso la fine prima del marcatore e vi farò vedere come terminare il giro e come riniziarlo quindi sto per terminare il primo giro vedete sono arrivata al marcatore dove ho il centro eh, della, della, della maglia e quindi vado a fare il mio dopo le 3 catenelle il mio ventaglio mi raccomando per chi ha la, deve terminare col ventaglio, dove ha il ventaglio perché ha cinque fiori, faccio cinque fiori e termini con il ventaglio nel ventaglio. E a questo punto mi giro per fare il secondo giro e come avete capito entro dentro con l'uncinetto eh, e vado a fare una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3, una di separazione, rientro dentro un'altra maglia alta. E vado a lavorare normalmente il mio secondo giro quindi 2 catenelle vado nell'archetto di 3 e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 continuo così quindi per tutto il mio secondo giro Sto per terminare anche il secondo giro quindi vado dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare maglia alta catenella rientro un'altra maglia alta Mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro e come sempre vado sempre nel ventaglio e faccio una maglia bassissima 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta e vado adesso a fare i miei tre gruppi di maglie alte chiusi insieme Quindi, eh, Scusate non so perché ho fatto la maglia doppia quindi maglia alta non chiusa seconda maglia alta non chiusa terza maglia alta non chiusa e chiudo insieme quindi vedete io sto lavorando normalmente terminerò sempre il giro facendo un ventaglietto inizierò anche il giro successivo sempre con un ventaglietto e terminerò sempre con il ventaglietto eh, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo farò la stessa cosa anche dall'altro lato e anche nelle due lati dietro e poi cucirò all'altezza delle spalle quindi ripeto alla fine noi avremo sul davanti uno scollo a v però senza aver fatto al contrario tipo di diminuzione allora, io alla fine ho ripetuto il motivo tre volte e poi sono andata a ripetere i primi due giri. Questo perché fare un altro motivo poi la spallina mi sarebbe venuta troppo larga. Quindi invece di andare a ripetere tutti e quattro giri ho ripetuto soltanto i primi due. Stessa cosa di qua, tre volte il motivo e ho ripetuto poi i primi due giri. Stessa cosa dietro. Mi raccomando, quando andate a lavorare la parte dietro, le catene, la, la, il ventaglietto finale o iniziale, dipende da dove inizia Deve essere stato fatto nello stesso ventaglietto dove avete fatto il ventaglietto della parte avanti. Questo è il mio scalfo e questo è lo scollo. Che, come vedete, ha questo eh, scollo a V, però qui è rotondo quindi non è una chiusura proprio a V, diciamo, è più una chiusura a U molto carina che addosso veramente fa un bellissimo effetto allora io non utilizzerò um, non farò alcun tipo di bordino sapete che non sono amante dei bordini mi piace lasciare le maglie così come vengono ma voi potete decidere eh, di poter fare un giro di maglie basse intorno allo scalfo e anche eh, allo scollo e anche intorno agli scalfi e se, se volete anche giù in basso io invece lascio la maglia così com'è quindi il tempo poi di tagliare tutti i fili e la mia maglia sarà terminata